Questo è un periodo molto attivo per LG che ha presentato da pochi giorni il nuovo V30, ha lanciato sul mercato il modello Q6 e ora arriva anche con un altro prodotto molto particolare, ve lo mostro immediatamente, si chiama LG Q8, andiamo a scoprire insieme come si comporta. Ecco dunque il nuovo LG Q8 che arriva proprio in questi giorni sul mercato e che è una proposta dal punto di vista strategico, secondo me piuttosto singolare da parte di eh, LG, che ha ripreso il form factor eh, di eh, G5 eh, proponendolo in un nuovo smartphone, quello che stiamo andando eh, a scoprire adesso, perché eh, guardate, se io affianco a questo prodotto il eh, recente eh, G6, vedete che parliamo di prodotti completamente diversi, no? le cornici ad esempio del eh, G6 sono state eh, praticamente eliminate sul fianco e molto ridotte nella parte eh, superiore e inferiore, a differenza invece di quello che capita eh, nel mondo tra virgolette di Q8 dove vedete insomma, la cornice è piuttosto generosa, tra l'altro i tasti a schermo tolgono eh, ulteriore spazio ai 5,2 pollici a disposizione, vedete anche nella parte alta eh, la eh, cornice superiore è piuttosto generosa. È vero, eh, quello bisogna eh, prendere atto: che la cornice laterale invece è piuttosto eh, contenuta. Qual è essenzialmente eh, il livello, l'elemento di differenziazione vero eh, di eh, questo Q8, è il secondary display, il dual display, eh, chiamatelo un po' come volete, eh, ovvero questo secondo display che voi avete a disposizione che vi permette eh, di accedere, vedete io non so, ad esempio sto eh, lavorando come al solito dentro eh, Uporn, eh, nel sito di eh, Uporn, però contemporaneamente posso andare a prendere degli strumenti, richiamare delle applicazioni, eh, vedere le mie applicazioni preferite, i contatti eh, preferiti oppure eh, governare eh, la musica eh, volendo essenzialmente vedere anche il mio calendario per eh, gli impegni eh, successivi. Quindi, eh, tutto sommato un eh, dual display come quello che avevamo già visto nel V20, nel V10 ma anche eh, nell'X screen eh, che può essere sicuramente utile quando eh, si fanno eh, azioni come quella insomma, di eh, navigare in eh, internet magari o fare altre attività anche solo con una telefonata in corso per richiamare eh, un'altra applicazione. Cambia l'utilizzo di questo uh, dual display quando il telefono è spento, perché vedete le opzioni che avete sono quelle del eh, controllo della musica, dell'accesso ad alcuni degli strumenti che voi eh, potete utilizzare eh, ed eventualmente eh, ovviamente anche le informazioni sulla eh, data e l'ora, quindi insomma essenzialmente sostituiscono eh, l'active screen. Mm, per quanto riguarda i dettagli tecnici doppia fotocamera eh, sul eh, retro eh, con un sensore eh, che è di eh, 13 megapixel per la fotocamera principale, 8 megapixel invece per il eh, grand'angolo, quindi essenzialmente è la dotazione eh, del G5 eh, con la stabilizzazione ottica dell'immagine, con il laser, un'apertura tra l'altro eh, per la fotocamera principale quella da 13 megapixel che è, eh, è un'apertura 1.8, eh, mentre per quanto riguarda eh, la, la camera da eh, 8 megapixel l'apertura è invece eh, 2.4. La fotocamera anteriore essenzialmente con un'apertura 1.9 eh, invece rimane eh, quella da 5 megapixel, questo è essenzialmente un dettaglio curioso perché anche il nuovissimo LG V30 ha una fotocamera frontale eh, da 5 megapixel, questo va in una direzione molto diversa ad esempio eh, rispetto eh, ai prodotti cinesi che spesso invece in questo momento vi portano eh, delle fotocamere frontali eh, impressionanti addirittura siamo arrivati a fotocamere frontali da 16 megapixel con eh, livello qualitativo davvero molto elevato Dentro questo telefono, adesso vedete, non so cosa stesse facendo un secondo fa perché ha impiegato un po' di tempo ad aprire essenzialmente il casettino delle lezioni. Dentro questo telefono c'è uno Snapdragon 820, ci sono 4 GB di RAM con 32 GB di memoria e una dotazione di software che è quella che conosciamo bene, no? questo è l'interfaccia classico eh, di LG a cui eh, ormai noi siamo eh, da tempo abituati. Se volete informazioni anche ad esempio, eh, sullo stato del software, Android è nella sua eh, versione 7.0, eh, non vi sto a leggere la versione della baseband eh, o del kernel perché non credo solo che vi interessino più di tanto però ehm, diciamo che l'impatto di questo telefono essenzialmente è molto simile eh, forse più al G5 che non eh, al eh, G6 eh, pesa 146 grammi ha una certificazione eh, IP67, questo vuol dire che è resistente all'acqua eh, fino ad un metro per eh, circa 30 minuti. Vediamo se questo eh, comporta delle limitazioni eh, particolari, allora ritorniamo visto che eh, per qualche ragione eh, so, ah, ecco, non c'erano connessi i dati, scusate, eh, torniamo, togliamo di nuovo il wifi e torniamo a navigare eh, per andare sulla Radio Ramber dicevo vediamo se la certificazione eh, IP67 incide tantissimo eh, sulla eh, qualità dell'audio che viene riprodotto, no? sapete che essenzialmente quando, eh, interviene, quando interviene la certificazione spesso ne risente un po' l'audio diciamo che capita anche con questo telefono eh, forse voi non riuscite a captare molto dal microfono che eh, cattura i suoni ma eh, essenzialmente diciamo che l'audio è un po' cappato, è un po' come se fosse eh, tarpato nel momento in cui eh, viene riprodotto con un miscuglio diciamo un po' pasticciato di suoni, ecco diciamo che non è esattamente eh, la soluzione migliore possibile ed immaginabile per i suoni fotocamera con l'interfaccia che conosciamo, la particolarità della fotocamera è che la selezione del eh, formato della foto si fa qui eh, sul eh, display secondario, no? quindi potete passare al manuale, quindi il controllo essenzialmente di eh, tutti gli aspetti della fotocamera, quindi il white balance, l'ISO, eh, il tempo di scatto, potete andare alla versione eh, manual per quanto riguarda il controllo dei video oppure la versione automatica, a vostra volta nella versione automatica avete diverse modalità di scatto eh, con la fotocamera che conosciamo molto bene, no? l'avevamo visto già anche in eh, modelli precedenti di eh, LG. Eh, fotocamera ecco ovviamente non vi ho mostrato approfitto a questo punto del dual display per attivarla non vi ho mostrato quelli che sono i, i comandi eh, abituali cioè il fatto che si possa eh, essenzialmente eh, fare uno scatto di questo genere no? Con, eh, ovvero eh, l'apertura più grande forse ci vorrebbe anche qualcosa da inquadrare per rendersi conto di eh, che cosa eh, succeda vedete questa è la versione di inquadratura ravvicinata e questa invece è la versione eh, di inquadratura eh, più eh, ampia, diciamo eh, più larga Snapdragon 820 eh, vuol dire comunque un telefono eh, con un buon livello a livello di consumi di una buona capacità di controllo eh, dei eh, consumi certo mm, vuol dire però che si è anche indietro di una generazione rispetto a quello che essenzialmente oggi eh, può essere utilizzato ovvero lo Snapdragon 835 eh, e forse vi devo dire che in questo momento eh, c'è anche in arrivo insomma il, lo Snapdragon 626 che rappresenta secondo me un'altra soluzione molto interessante perché comunque con buona velocità e con eh, consumi eh, praticamente eh, inesistenti. Volevo farvi vedere anche il controllo del secondary screen, vedete potete scegliere se usare il secondary screen eh, con il, lo schermo acceso o con il, lo schermo spento cambiano però vedete le opzioni a schermo acceso eh, le opzioni sono molte a schermo spento invece eh, sono molto più eh, ridotte essenzialmente eh, potete solo scegliere gli strumenti rapidi ma non avete la scelta di applicazioni non avete la scelta di contatti insomma tutte queste opzioni eh, che avete a disposizione sono valide solo ed esclusivamente quando eh, lo schermo eh, è acceso ehm, Insomma. Android 7 all'interno, un display IPS LCD da 5,2 pollici con una definizione eh, QHD, quindi 1440x2560 una grande densità di pixel perché sono 5,2 pollici con questa definizione che vuol dire che ci sono 500, addirittura 64 pixel per pollice eh, qua sopra eh, c'è un eh, Gorilla Glass 4 io con il doppio tocco ho spento il eh, telefono una eh, curiosità eh, quando eh, voi essenzialmente avete visto forse la, ehm, vedete, eh, torno scusate a, chiudo, a spegnere eh, vedete questo, eh, questo tema eh, essenzialmente è stato eh, ricavato dalla M di Mr. Gadget però no? ve lo chiede il telefono se volete utilizzare la vostra iniziale per eh, essenzialmente generare un tema basato sulla vostra eh, lettera ed essenzialmente è quello che ha fatto allora, audio di eh, buona qualità. Eh, con, si arriva a 24 bit con 192 kHz eh, per la registrazione, a 32 bit con 192 kHz per eh, la riproduzione, ovviamente eh, conservato il jack da 3,5 mm e mezzo, c'è l'attacco USB Type-C nella parte inferiore. L'altoparlante che rimane eh, qui in basso. All'interno, tra l'altro, c'è la radio FM, con eh, l'RDS. Ci tengo a sottolineare che lo USB è un Type-C modello 1.0, vi ho detto forse che la batteria è da 3000 mAh e con questo dovrei avere esaurito tutte le caratteristiche di LG quoto che arriva sul mercato a 599 euro. Sono curioso di vedere se riuscirà a trovare una collocazione.